Si sta anche attrezzando ad importare la tecnologia d'avanguardia dal Giappone. L'alga giapponesi. Che non è come l'alga dell'Adriatico dall'Adriatico che non fa un cazzo dal mattino alla sera. L'alga giapponesi e giapponesi. attenta, metodica, disciplinata. Contro la scoria con la coda dell'occhio. Appena la scoria si distrae, essendo essa stessa scoria animale distratto per natura, l'alga, come un falco sulla carogna. Tran! Se la magna!